È la prima volta nella storia che i poveri non se la prendono con chi sta meglio ma con chi sta peggio di loro. Ecco, io questo non lo voglio vedere più e voglio un partito che questo disagio sociale lo vuole rappresentare anche dal punto di vista della promozione culturale di qualcosa di diverso. Non sopporto più la politica che si commuove e poi smette di parlare di Lampedusa, di tutti i disastri ambientali, che non si impegna a dire l'unica cosa ovvia, che poi il corridoio è un corridoio umanitario, che deve intervenire l'ONU e che noi dobbiamo fare diventare una battaglia di civiltà, che non arrivano con i barconi, gli invasori. Vorrei dei toni un po più solidi, che sostengano il lavoro del ministro Kieng, perché c'è un po di fragilità da questo punto di vista, e invece io voglio che sia una presenza politica la sua.